tratta del video con film e dei video volevo inoltre ringraziarvi uh, per tutte le persone che mi hanno inviato la foto con la loro pagina su cui ci sono gli appunto del giornale Web Stars Magazine per chi ancora non lo sapesse, Webstars Magazine è un giornale che ancora oggi, si potete trovare tutte le e penso che fino ai primi di gennaio lo potete trovare perché comunque le edicole sono abbastanza rifornite, praticamente è un giornale, per chi non lo sapeste, per chi non l'aveste ancora appunto sentito nominare, che parla appunto di tutti i talenti per uccidenti su YouTube appunto oggi. Nella prima pagina ci sono anch'io. Questo in particolare è un video su come filmo e detto il miei video di YouTube che mi è stato richiesto sin dai primi video per YouTube Sul, che erano video in cui appunto ho giocato un po' sui colori, sull'illuminazione, sui valori di saturazione e appunto di valori di correzione colori e per questo già appunto vi, vi filmo questo video perché appunto voglio parlarvi di tutte quelle che sono le attrezzature che utilizzo per la registrazione dei miei video e uh, io personalmente penso che questo video potrebbe essere sia utile a persone che hanno uh, appunto intenzione di intraprendere un canale youtube e sia appunto a persone che uh, magari hanno già un canale youtube magari anche abbastanza grande con 9.000-10.000 iscritti e magari vogliono appunto migliorare uh, migliori, oggi appunto sono più per di questo video che mi avete chiesto molto quindi spero che vi piaccia. Ovviamente, se volete altri video uh, di questa categoria che rientrano nella mia playlist YouTube 44, Quindi tutti i consigli per migliorare sempre di più il vostro canale YouTube, fatemelo sapere con un commento e fatemi sapere ovviamente come avete passato le teste. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo alla fine di questo video. Ciao ragazzi, allora, quando parliamo di? La prima cosa che ci viene in mente è una macchina fotografica. Ovviamente vi consiglio per gli inizi di comprare uh, una, una videocamera, una macchina fotografica che abbia comunque un valore di registrazione abbastanza standard, quindi non minimo, ma comunque abbastanza buono. Lo dico perché, comunque, meno. Una qualità anche se all'inizio appunto è un po' scarsa, aiuta molto a crescere il vostro canale. Quindi a motivarvi e a investire in nuove attrezzature. All'inizio usavo questa qui, però, che è una videocamera della Samsung HMX F90 che è appunto una macchina fotografica abbastanza buona, penso che eh, la potete trovare per eh, 100 110 euro, e, eh, però io la scelta appunto perché eh, è HD. Un'altra cosa abbastanza buona è che hanno zoom c'è vero, quindi adatto anche per i canali che magari propongono video recap, quindi hanno eh, eh, intenzione di far vedere molto i colori, giocare sui pedigmenti e appunto a, alla funzione HDMI, quindi si può collegare facilmente a un televisore o a un computer se si compra un giusto fatto perché non, uh, non esce dalla, dalla macchina fotografica ma potete benissimo riferirlo su eBay, Amazon e siti di da online. Dopo aver appunto abbandonato questa macchina fotografica, ho comprato questa qui con cui registravo il video fino tipo al mese di luglio. Questa qui è una Samsung NX3000 è una Mirolex, ovvero è una macchina fotografica che è simile alle Reflex, ma non ha tutte le qualità di apertura, di apertura focale, di uh, illuminazione di ISO, uh, di autofocus, eccetera, eccetera. Ma bensì è una Reflex, ma con funzioni, tra virgolette, più standard. Ovviamente la definizione sarebbe un po' diversa, ma uh, il piccolo resto per fare. Fotografica, appunto, ho la potete trovare per un prezzo di tipo 300-400 euro. Io all'epoca la pagai 200 euro su Amazon perché, appunto, ha presi uh, in estate durante appunto i sconti di fine stagione. Questa, appunto, la scelse perché full HD quindi registra anche in 1080p e in 1280 uh, 720 Perché appunto potete selezionare la risoluzione che fa per voi. Secondo punto fondamentale sono le luci: le luci sono quelle cose che appunto si acquistano dopo un po' di tempo, dopo che appunto abbiamo imparato uh, anche a giocare con le alle funzioni della videocamera e quindi uh, saperla usare bene io vi consiglio appunto di comprare o le luci a ombrello che sono quelle di più pratiche perché appunto ha poco spazio a disposizione oppure per chi magari ha più spazio a disposizione perché comunque diciamocelo in compra che sono le softbox per parlare di softbox appunto uh, io vi consiglio di prenderne almeno due io almeno ne ho due Ovviamente, poi dipende dall'ambiente in cui filmate il video. Perché, se già un ambiente è molto luminoso e voi magari volete aggiungere solo una luce che appunto renda tutto più chiaro, vi consiglio di prendere anche una softbox da una lampadina. Se magari appunto avete un ambiente più scuro e magari filmate video eh, in orale in cui appunto non vi è molta luce, ma magari eh, accendevate solo le luci eh, di casa vostra, vi consiglio appunto di prendere due softbox. Quindi, prendete online Parlando di fasce di prezzo varia appunto dai 70 ai 180 euro se prendete appunto quello di 180 euro vi consiglio appunto di prendere quelli lì che hanno una luce graduabile quindi voi potete uh, tramite un consattino che appunto vi, vi è dietro graduare appunto la luce che emette l'asoto un'altra cosa appunto importante per la registrazione video è il computer io personalmente ero partito con un sistema operativo windows ma man mano appunto ho investito acquistando il, un iMac io in particolare ho un iMac di 15 pollici e uh, lo so che gli iMac sono appunto dispositivi che hanno preso abbastanza elevato, ma vi consiglio uh, di acquistarli perché programmi di grafica come, uh, come appunto illustrator, oppure programmi proprio no? per, per uh, fare voice over per musica come Logic Pro che magari um, si utilizzano per fare dei voice over, oppure per youtuber Che vi offrono sono molteplici. Parlando appunto di luci, molto spesso, quando non si è pratici, eh, si tenta, se, appunto, si fanno degli errori. Questi, appunto, sono molto risolvibili con la correzione colori io personalmente uh, utilizzavo prima come, uh, come tutti appunto penso YouTube la collezione di colori già uh, predisposta di default da Firehack Art Pro ma da qualche mese ho scoperto Filmora Filmora appunto è lo sponsor del video di oggi però le opinioni sono puramente personali perché sono stato contattato appunto quando io già avevo installato Filmora quando io già avevo pagato uh, i primi due, uh, due mesi di, di servizio poi dopo mi hanno contattato e mi hanno dato appunto e li di registrazione appunto utilizzato questo software gratuitamente ehm, con la licenza che mi ha appunto rilasciato la fumora. praticamente eh, voi voi lo state vedendo tipo un visto che vi stiamo facendo vedere meglio potete appunto importare la vostra clip e eh, appunto selezionare eh, sull'icona sull che appunto vi dà eh, la correzione dei colori Una aperta questa icona appunto voi avete tutti i palazzi generali della connessione colori quindi avete la saturazione sia magari per la correzione della luminosità del contrasto e potete appunto giocare sul correggere i colori del vostro video questa è una funzione molto molto bella perché se magari avete fatto un video un po più buio e magari volete piugnando oppure magari volete dare un effetto un po più uh, colorito al vostro video perché magari avete sbagliato i valori di saturazione potete farlo ovviamente vi consiglio di essere molto molto attenti e molto molto i valori però devo dire che il filmore è molto molto più da usare perché appunto come vi ho detto i parametri sono solo 4 uh, vi è indicata la percentuale che state andando appunto ad alzare o ad abbassare un determinato valore quindi io vi consiglio questo programma perché ha funzioni ottime il prezzo non è alto perché anche io avevo pagato i miei mesi, mi sembra che avevo pagato 15, 15 dollari una cosa del genere quindi non è, non è molto Poi, ah, oh, e uh, magari se non volete magari uh, comprare licenze cioè, e pagare le potete comprare il pack uh, intero di e uh, io già vi ho consigliato questo programma ma non per la protezione dei colori che è una cosa veramente bellissima perché anche se magari uh, volete fare i video come ho fatto io con i video back to school, volete alzare la saturazione oppure volete mettere un effetto bianco e nero magari abbassare la saturazione veramente al minimo aggiungere degli effetti quindi coordinare ordinare anche la clip che vi è sotto potete farlo con un film ora quindi uh, veramente un programma eccezionale che appunto ha un prezzo veramente Un'altra cosa estentale per, per registrare video e il microfono, io utilizzo il Blue Yeti Microphone, è un microfono che uh, mi, mi fu inviato da un venditore Amazon che appunto mi contattò, io non sapevo minimamente che vendesse anche questo microfono nel suo shop e vedendo appunto tutti gli articoli che vendiva, ho selezionato questo microfono che è il Blue Yeti Microphone, costa uh, 100 euro, sì lo so, a prezzo abbastanza caro, ma vi dico che lo usarò anche ad alcuni artisti emergenti per registrare la voce, quindi. La immaginate che il suono è anche abbastanza pulito e uh, nonostante ciò voi potete comunque giocare anche con Logic Pro, così creare appunto contenuti magari un po' più creativi, un po' più originali. Sinceramente eh, ho investito in queste attrezzature e le ho comprate tutte su Amazon nel periodo degli sconti, eh, perché appunto quando Amazon ha gli sconti veramente le cose le regalo. Vi dico solo che nel Black Friday sono stati venduti 1,1 milione di prodotti, come riporta appunto la schermata di Amazon principale ehm, nella newsletter. E comunque appunto sì, questi erano in linea generale i prodotti utilizzavo per mh, registrare i miei video. Ragazzi questo video è giunto a termine spero che vi sia piaciuto. Io mi sono divertito molto a filmare questo video perché sono di topic che veramente mi faccio adattare perché comunque il mio canale all'inizio è più così all'inizio nel mio canale parlavo soprattutto di tecnologia, di fotografia editing di video di giochetti di, per, per l'iPod perché all'epoca avevo ancora un iPod e lo spacciavo sempre per un iPhone, e eh, appunto comunque il mio canale è nato tra virgolette con questo e ora appunto con questo video stavo riprendendo un po' io quando avevo iniziato a filmare io. Io spero che questo video vi piaccia, che sia stato d'aiuto e magari se volete ulteriori consigli, per l'acquisto di macchine fotografiche magari avete un budget abbastanza ridotto e non mi sentite di spendere 600-700 euro in obiettivi e macchine fotografiche, scrivetemi anche un commentino giù nell'info box perché magari potrei consigliarmi un'alternativa che appunto uh, sia alla portata di tutti. Io mi mando un grande bacio, vi ricordo di iscrivervi al mio canale se non la ancora già fatto, seguimi sui miei social, vi mi lascio come sempre uh, delle animazioni rotanti qui sullo al prossimo video vi auguro buon anno e fatemi sapere anche tu nell'info box quali sono i propositi del vostro nuovo quindi scrivetemi tanti commenti con le domande che appunto ho fatto all'interno di questo video tu nell'info box vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi